E voi siete dei folli, siete dei pazzi Perché vi devo ricordare tutti i dispetti che mi ha fatto Roby Buon Benvenuti in questo nuovo video vlog Lasciate già un bel mi piace Come state? Spero tutto bene Aspetta che... Mi grattano i capelli Ok Magia la telecamera sta in piedi da sola. Ciao mamma. Ciao. Visto che vi è piaciuto un sacco il video dove la mia ex ragazza comandava la mia vita per 24 ore e avete votato i possibili partecipanti per tenere in mano la mia vita per un'altra giornata, avete commentato mia sorella, che è qui, e il mio migliore amico, ovvero Roberto Magro. Registrerò questi due video dove il mio migliore amico comanderà la mia vita per 24 ore, ovvero ora, e poi registrerò anche mia sorella che comanderà la mia vita per 24 ore. E voi siete dei folli, siete dei pazzi, perché vi devo ricordare... Tutti i dispetti che mi ha fatto Roby Mio telefono Eh si sì. Ma sei coglioni <ride> se Conviene C'è <ride> l'occhio bordo Porca E eh dai Oh no no no no Affondala Ascoltala Ecco questo è un riassunto di tutto quello che mi ha fatto Roby Quindi io ho paura Ho paura a registrare questo video ve lo giuro Ve lo giuro Mi raccomando se non volete perdervi nessun video Iscrivetevi al canale E commentate con hashtag nuovo iscritto Se vi siete appena iscritti o vi iscriverete durante questo video Perché vi metterò il cuoricino Vi darò il personalmente il benvenuto nella Barboots Family E se non ci credete andate a controllare Perché giuro che lo faccio sempre Mi raccomando in descrizione trovate le mie felpe E di qualsiasi colore Ce l'ha anche mia sorella Anche lei è arancione Pubblicate lo screen su Instagram taggandomi con lo screen dell'acquisto Oppure semplicemente una foto con il merchandising Perché vi chiamerò su Instagram Se non mi seguite Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto Per ringraziarvi Ora fatta questa introduzione iniziamo subito la giornata comandata da Roberto Ho paura Allora bro devi iniziare questo video promettendo che farai tutto ma tutto proprio tutto quello che ti io <ride> E sta cosa già promette male Devo fare per 24 ore tutto quello che mi dice Roberto Ah sì? Io ho paura Hai paura? Sì E non lo faccio E non lo fare, lo devo fare <ride> Hanno <ride> votato Faccio ore per quello che mi dice mia mamma quello che mi dice mia mamma Votate nei commenti se volete anche 24 ore Quello che mi dice mia mamma Comunque mi ha detto che devo promettere Che devo fare tutto quello che mi dirà Quindi prometto solennemente lo giuro Farò tutto quello che mi dirai di fare Durante questo video Durante tutta questa giornata Guardate se mi fai fare qualcosa di grave Ora che ho promesso iniziamo ufficialmente oh, Allora i tuoi video senza scherzi alla Dora Non sono i tuoi video Quindi devi farti un video dove gli offri un caffè Dove mi fai il caffè E al posto dello zucchero ci metti il Sale raga il sale è schifosissimo ma lo facciamo poverina la mamma d'ora la mamma cucina mamma hey. cos'è che stai cucinando? Patatine fritte, vai stai... Ingrassiamo Ho appena iniziato a registrare il video no? Cosa serve a me per caricarmi ogni volta? Il caffè Eh? Il caffè E allora facciamo un bel caffè Lo vuoi anche tu mamma? A che quest A quest'ora Facciamo il caffè, tanto ora che mangiamo, caffè. Perché... Vai allora li faccio io, guarda come sono gentile. No, no mamma, vieni a bere il caffè per favore. Me lo fai fare? Sì. Cosa c'è, mamma? Cosa c'è? Cosa c'è, mamma? È cagare perché? Schifo! Perché? Cosa c'è? Ma è perché mi hai messo il sale! Accendi la luce, non ti si vede! Eh? Mi hai messo il sale! È buono? Guarda, te lo tirerei Se non fosse perché devo pulire dopo, te lo tirerei addosso, guarda! È stata la colpa di Robby perché Robby mi ha detto di, di fartelo. Sì, sì, che quando viene qua vediamo che scherzo parli. Sì, ci crederemo, non ti incazzi mai. Beh sì, <ride> però scale cazzite, dai. Mamma mia. Cioè spero che adesso me lo rifai però. Eh? Spero che adesso me lo rifai, cazzo. No. Prima <ride> ma poi ve la farò pagare. Sì, sì, ci crederemo. <ride> niente raga quindi primo scherzo la mamma ha fatto come al solito lei non si incazza lei, lei si può far tutto consigliatemi nei commenti uno scherzo da fare a mia mamma da farla incazzare Cioè, perché io ancora non ci sono riuscito è impossibile mamma cos'è ma che ti fa, non fa arrabbiare a te? Mi vuoi far arrabbiare? cosa lo posso dire? <ride> come lo può dire? attagli eh. il salto di giuse continuiamo la nostra giornata comandata da, da Roby vediamo cosa ci fa fare secondo me è anche giusto che la Dora si vendica quindi devi farti tirare uno scherzo per tutti non ho capito uno scherzo. quello che ho scelto prima. <ride> uno schiaffo forse intendeva. Che stronzo, Va bene. Mamma, eh? Roby ha detto... Ancora. Sì. Ha detto che puoi vendicarti per tutti gli scherzi che mi hai fatto. Mi puoi tirare uno schiaffo se vuoi. Vai, <ride> ci sei. Certo. Un grosso. Un mi ho fatto malissimo, non so neanche se so ripreso Non so neanche se ho ripreso Non so neanche se so so ho so, so so ripreso È contenta, cioè guarda come contenta Certo Dammi un altro, che non so se ho registrato. Però no, non forte così. Te lo do dall'altra parte. Vai, dall'altra parte. Va. Aspetta, che aspetta. Sì, uno schiaffo è uno schiaffo. Marti. Vero, Roberto? Uno schiaffo è uno schiaffo. Eh. Sì, ma aspetta, che riprendo. Eh, non vede l'ora Tieni oh, sta telecamera, perché se no non riprendo bene. Aspetta, aspetta. Eh. No, questo non è andato bene. L'altro era più bello. Vai. No. Questo era un pugno, questo eh, era come... un pugno, questo video non verrà segnalato, cioè tipo, questo qua è abuso di potere <ride> Oh ma ha fatto male, ragazzi. non vedeva l'ora, cioè è super contenta Mi ha fatto prendere la schiaffe da mia mamma, non prendevo uno schiaffo da mia mamma da non so quanto Vabbè, visto che ora vi di cena, mentre c'è lì con i tuoi, mangia a bocca aperta e cerca di dargli fastidio <ride> ho abbassato il volume ok? eh perché adesso ascoltiamo qualcosa di più interessante e che piacere <ride> ah comunque fra volevo dirti che stasera mi sa che tocca te a te lavare i piatti eh Burka. Che sbatte, cioè allora questo video era partito benissimo con lo scherzo di mia mamma, adesso mi sono fatto tirare le schiaffi da mia mamma, ma gli lavo anche i piatti, ma vi siete messi d'accordo? Mi piace questo video? Eh, ti piace, piace. sto video? Eh, credo. Siete messi d'accordo? Eh, che uomo di casa? Sì. Eh, dopo un anno e mezzo di viaggio a scuola magari si impara, eh. Allora, i piatti. Certo. Ah! Scossa? Ho bruciato. Scotta. scotta? Sì, scotta, vabbè. Okay. Io i piatti li ho lavate, i bicchieri così li lavi tu. Tutto qui? Ah vabbè, voilà. non ho specificato, io ho detto tutto cavolo no, i <ride> piatti, i piatti li ho lavati. Va bene va Ok dopo che ho cenato ho lavato addirittura i piatti Due per la precisione Direi che continuerò il video domani mattina appunto perché adesso tra poco andrò a dormire Perché ho cenato tardi perché sono arrivato qua per bagna tardi Sono partito da Milano, sono arrivato qua tardi Siccome è 24 ore io continuerò domani mattina Buongiorno raga Scusate la faccia mi sono appena svegliato wow, Fa freddissimo e sono le 8.24 di mattina appena bevuto il caffè oh, E anche oggi la mia vita sarà Comandata da Roberto Mamma mia raga è un trauma Però volevo dirti che Zio secondo me questo ci sta di brutto Prendi dei tatuaggi fitti Fateli in faccia che veramente voglio vedere la reazione di tua sorella ma soprattutto di tuoi genitori La situazione è questa: mia sorella è a scuola. mio papà a lavorare e mia mamma è uscita. Quindi do scherzo, lo potrò fare solo a mia madre come al solito. Io adesso mi farò dei tatuaggi finti con l'eyeliner. Aspetterò a che torni e poi mi farò vedere con questi tatuaggi finti. Sicuramente mi sgamerà subito, ma magari il primo impatto ci casca. E secondo me sarà divertentissimo. Perché comunque sono sempre dei tatuaggi in faccia. Credo di aver preso l'eyeliner raga non sono sicuro ci ho messo una vita per trovare questa cosa è un po' storto sto coso secondo me sono abbastanza credibile secondo me no proprio per niente ok raga mia mamma appena suonato il campanello quindi tra poco entrerà e mi vedrò Ciao mamma oggi Ci sono andata a fare una cosa stamattina mentre tu eri via Guarda io se sto bene Che dominato Ti piacciono? Ah sono finti Si vede che sono finti Mi eh, prendere un colpo mi puoi prendere in faccia <ride> no eh Giuseppe dai Però mi starebbero bene No no no no per l'amor di Dio no Basta come Questo basta? in finché mai sopra nota. Basta da tua aggi No non basta no, il <ride> Non lo voglio assolutamente in faccia nuova Avanti moda eh No no, no, no. <ride> Vuoi farmi arrabbiare Ah allora abbiamo trovato il modo per far arrabbiare mia oh, mamma Ok raga mi sono appena ripulito la faccia Ovviamente la reazione di mia mamma era abbastanza prevedibile Io ci ho provato giuro Mi dispiace Robby, se non sono riuscito a farle questo scherzo Ma giuro che ci ho provato Ultima cosa Visto che tu ho promesso che farai tu. Ma non è una Devi di gucci. che stronzo. Ma perché c'ho così tanto con le mie maglie di Gucci? È stronzo un sacco la roby. Devo farlo per forza. Ah, qua ci sono le mie maglie di gucci. Quindi brucio questa. Niente, batto, racco, non si spegne? Non si spegne? No, si è rovinata tutta Vabbè, devo immaginare Cioè, lo sapevo Io ho pensato che con l'alcol non si rovinasse, invece si sì. Minchia, si è bruciata tutta Proprio il solito stronzo Cioè, anche quando non c'è, deve combinarlo Sempre il solito stronzo Vabbè Raga, il video finisce qua e... Sai so che ho fatto una cazzata. Vabbè, ciao.